Ciao a tutti, con la Carney, benvenuti in questo nuovo video. Allora, è da tanto che non faccio video e che non pubblico, ma voi sapete Gabriela, c'è cioè, tra bugia quando sono iniziate le vacanze perché mi ha promesso un sacco di video. Infatti li ho fatti, ma sono molto simpatica e molto intelligente. E a volte li perdo o non avevo internet ho fatto riagistrare il computer e roba così e poi è stato un po' in vacanza anche io mi poi... ah, sono fatto presa il ma adesso comunque oggi siamo il primo ottobre quindi dopo un bel po' di tempo vi faccio rivedere comunque c'è un sacco di novità yes. che ho veduto anche in questo video perché qua vi apparirà la scritta in rumino perché Sincetti, dai, tu dai i sottotitoli. Però io a me metto un po' male. Di star lì a metterli. Quindi li metto io direttamente. Sì, è vero, è difficile, però proviamoci, vero? Perché ho iscritti sia, rumeno e, sia rumeni e italiani. Quindi faccio questo piccolo sforzo per voi, un'altra cosa. Quindi ho fatto il back to school li ho fatti, li ho fatti due in due, non ne meno mi sa so che due in rumeni due in che metterò sotto se sono scritta in italiano così potete ricordarli anche voi li pubblicherò dopo questo video questo video è la cosa più importante di tutto il canale in questo momento qua, nel 2018 quindi questo guardatelo perché è una cosa importante fino alla fine comunque, in questo video sto annunciando ne ho così, mi sono preso dei miei yes Mi sento molto fashion E se vedete nel video qualche Koala, perché io sono, mi chiamo proprio koala cioè un soprannome che non mi hanno messo tipo da prima superiore, e mi dice tantissimo questo soprannome qua. Penso che pubblicherò i video che ho fatto quest'estate, se sì, questo di certo li ripeterò e li pubblicherò dopo questo video. Uno Uno poi scriverò tipo. Estate. spero di pubblicarlo stasera così posso andare avanti con i video e pubblicare quel video di che c'è già e spero che si sì, vada bene speriamo speriamo speriamo quindi smetto di parlare che se sennò no questo video diventa lunghissimo quindi bye bye vi ricorda che mi trovate su DJML basso qua su Instagram e il resto delle cose mettete nell'info box bye